In questo video proviamo a ragionare insieme su come lasciarsi andare, che è una domanda. Questo è un problema che mi ha suggerito una persona che mi ha scritto dai social che chiedeva quindi alcuni suggerimenti, un po' di aiuto per riuscire a lasciarsi andare. E non voglio trattare quindi tutte le declinazioni di come questo può essere messo in pratica fatto o altro ma soltanto fare una riflessione generale su questo argomento che non è tanto un obiettivo a sé stante non è che l'obiettivo ultimo sia riuscire a lasciarsi andare ma è uno strumento per uno scopo quindi ci sono degli obiettivi che a volte possono essere favoriti dal fatto di riuscire a lasciarsi andare e per riuscire quindi a fare questa cosa quello che serve e iniziare prima di tutto ad avere un'idea un po' più chiara di quale sia il problema quale sia l'ostacolo nel lasciarsi andare perché lasciarsi andare di per sé è un problema che potremmo definire digitale forzando un po' una distinzione tra analogico e digitale cioè i problemi analogici sono quelli in cui il problema somiglia anche figurativamente molto alla soluzione per esempio se andassimo a chiedere a qualcuno eh, come faccio ad arrivare fino alla luna no considerando che poi nessuno ci andrà eh, ragionevolmente mai nella propria vita tranne quei pochi astronauti che sono stati selezionati per andarci e qualunque persona però nonostante non ci, non ci andrà mai e non saprà mai come andarci nella realtà in teoria comunque il fatto di sapermi dire che forse ci vuole un razzo che in qualche modo mi spedisce nell'orbita e prima o poi mi fa arrivare e atterrare dall'altra parte questa è una cosa che forse chiunque potrebbe dirmi, perché a livello proprio visivo assomiglia no, a, un qualcosa, a un percorso che eh, può essere ragionevole rispetto alla soluzione. Mentre invece quando vado a chiedere a qualcuno come posso fare per lasciar, far, lasciarmi andare, riuscire a lasciarmi andare, la maggior parte delle persone suggeriscono il sì te stesso, che è un qualcosa che però... Lascia molto confusi e che chiedendo poi cosa significa essere te stesso, che cosa devo fare, cosa, come devo approcciarmi a questa cosa, la maggior parte delle persone poi alla fine non lo sa spiegare, perché sanno che il, consig il consiglio, il suggerimento del essere se stessi sottende una sua saggezza, sottende una soluzione, però spesso e volentieri non riescono a mettere a fuoco di che saggezza si tratta, cioè è una saggezza così sottointesa da essere quasi incomprensibile. Perché è un problema digitale, cioè è un problema in cui la soluzione richiede un certo grado di astrazione, un certo grado di visualizzazione del problema per ragionare su quelli che sono gli ostacoli per riuscire a risolvere quel problema. Ed è un qualcosa che spesso e volentieri le persone hanno difficoltà a fare. Il suggerimento sì te stesso, in maniera molto rapida, a volte può significare comportati come fai di solito ma è un'osservazione che va a sottolineare che la maggior parte delle persone anche quelle che pensano di non sapersi mai lasciare andare in alcuni casi in alcune occasioni riescono solo che non se ne rendono conto ci sono alcuni contesti in cui riescono a essere più leggeri più rilassati e quando vivono quel momento lo vivono come un'eccezione straordinaria che non riescono a capire su che cosa si basi e il fatto che quella situazione in cui riescono a lasciarsi andare è una situazione che gli permette spontaneamente di riuscire a fare una cosa che loro volontariamente non riescono a fare infatti quando si parla di essere se stessi non si parla tanto del comportarsi come si fa di solito o meglio si intende quello ma non è quello l'aspetto utile l'aspetto utile come suggerimento l'aspetto più utile è cercare di pensare e di avere un modo di ragionare simile a quello che si ha di solito quando ci si riesce a comportare in maniera più leggera, in maniera più spontanea, riuscendo a lasciarsi andare. E' è il modo di pensare che è il pezzo fondamentale che permette poi di mettere in pratica un comportamento che altrimenti è impossibile. Quindi iniziamo prima di tutto a considerare che quando non riusciamo a lasciarci andare l'ostacolo è costituito da quello che pensiamo e dalle emozioni che proviamo le emozioni in certi casi possono essere un problema le emozioni sono prodotti da quello che pensiamo e quando sono troppo intense o troppo costanti possono essere un ostacolo in vari modi emozioni diverse possono essere un ostacolo in modo diverso per esempio un'emozione che soltanto per essere sintetici che a volte viene molto attribuita a quello di non riuscire a lasciarsi andare è la paura cioè un'emozione collegata a una valutazione di pericolo legata al fatto che se mi lasciassi andare forse rischierei di espormi al rischio di una delusione al rischio che le cose poi non vadano come vorrei e quella delusione mi terrorizza come il fatto che lasciarsi andare magari possa espormi al pensiero che sia estremamente pericoloso subire un rifiuto magari nell'idea che penso che se mi rifiuterà la mia autostima o qualche altra riflessione che farò o qualche conseguenza che ci sarà potrebbero essere terribili o oh, l'idea del, del fallimento, l'idea che lasciandosi andare ci possa essere o un abbassare una guardia o andare incontro a delle conseguenze che poi saranno imperdonabili, saranno irrisolvibili, comprometteranno il tutto in una maniera ingestibile. Il fatto che tutto questo non è di per sé un dato oggettivo o meglio potrebbe anche esserlo in certi casi, ma spesso e volentieri è una valutazione che se non è condivisa da tutti, probabilmente, o dalla maggior parte delle persone, probabilmente è un'esagerazione. Capita che in alcune situazioni quindi il modo di pensare si modifichi e possa capitare quindi di valutare in maniera terribile e terrorizzata uno scenario che in quella situazione ci sembra assolutamente spaventoso e impossibile per lasciarsi in cui potersi lasciare andare ma invece in altri momenti è qualcosa che vorremmo riuscire ad affrontare in quella maniera e che altri riescono a farlo e altri non è che ci riescono perché hanno una qualche competenza innata o una qualche dote o perché sanno comportarsi in modo diverso ma perché in quell'occasione hanno un modo di pensare diverso che porta a un vissuto emotivo più compatibile con quel risultato quindi in questo senso non serve per andare in questa direzione forzare il proprio comportamento cioè gli ostacoli, gli ostacoli all'essere spontaneo, al lasciarsi andare non sono ostacoli da sfondare, da, da, eh, da gestire in maniera violenta non è quello quello che serve è riuscire a costruire un dialogo serio, convincente e ritagliato su se stessi cucito su se stessi, sulle proprie esigenze, sui propri pensieri per riuscire a creare una continuità tra il proprio modo di pensare funzionale in altri contesti e quel modo di pensare che in quella situazione invece diventa totalmente controproducente. Quello che serve fare quindi è iniziare a costruire però un dialogo in cui educarsi anche a un modo di ragionare quindi più funzionale e più coerente con se stessi, un modo di pensare in cui ci si riesca a riconoscere anche in quella situazione perché sennò quello che succede è che si crea un divario tra come penso di solito, cosa penso che vorrei fare e cosa poi riesco a fare in quel contesto in cui mi si attivano dei pensieri che non capisco da dove arrivino. Quello che serve invece è costruire una coerenza, una continuità, che è una continuità che ognuno può costruire in maniera indipendente, lavorando su se stesso. E questo lavoro su se stesso però è un lavoro che richiede autoanalisi, osservazione e di mettere in ordine, e mettere a fuoco diverse cose. È un qualcosa che non può essere risolto in un prontuario di che cosa fare, in un prontuario del comportati in questo modo è risolto. Perché guarda una soluzione meccanica, a volte ci sono un po' i guru che ci dicono fai queste dieci cose e il risultato arriverà. Eh, quello è, è, è un modo eh, da un po' da venditori di, di dare dei suggerimenti eh, io per rispondere alla persona che mi ha scritto quello che vorrei provare a suggerire per cercare di essere utile non è tanto 10 cose da fare ma piuttosto 10 domande forse che potrebbe essere utile porsi per cercare di... Eh, affrontare e mettere a fuoco un po' meglio qual è non tanto la soluzione che poi è una conseguenza ma il problema, mettere a fuoco il problema, mettere a fuoco l'ostacolo perché se non ho chiaro l'ostacolo, se non visualizzo questo aspetto digitale del problema non vado da nessuna parte rischio di appunto avere poi delle soluzioni un po raffazzonate delle mezze delle mezze soluzioni che a volte mi lasciano un po la mare in bocca e poi non so come ripeterlo magari nella convinzione che se è andata bene una volta è stata solo fortuna e non sapendo bene come rimetterlo in pratica quando sia per esempio la paura che dicevo prima di lasciarsi andare, alcune persone trovano come soluzione quella del stordirsi magari con degli alcolici, eh, delle droghe o con altro per cercare di essere una versione più leggera di se stessi e quello è un modo estremamente violento di andare a fare un qualcosa che invece può essere fatto in maniera molto più delicata, molto più funzionale e molto più stabile senza mettersi in pericolo. E tra queste dieci domande la prima domanda che verrebbe la pena farsi è qual è la situazione in cui non riesco a lasciarmi andare metterla a fuoco perché sennò a volte è un qualcosa di generico invece serve mettere a fuoco esattamente qual è quel contesto specifico in cui non ci riesco e seconda domanda da porsi è quando non riesco a lasciarmi andare il problema è la situazione che non fa, si fa sì che io non mi riesco a lasciare andare o sono io che non riesco a lasciarmi andare e in questo aspetto che emozioni provo in quell'occasione in cui non riesco a lasciarmi andare ce ne potrebbero essere una ce ne potrebbero essere molte iniziamo a cercare di definirle e usare le etichette più corrette per metterle a fuoco perché poi ogni emozione funziona in un modo diverso e capire un attimo di che emozione si tratta aiuta a capire quale emozione forse in quell'occasione mi sta ostacolando rispetto a un modo in cui altrimenti riuscirei a lasciarmi andare in questo senso poi le emozioni ogni volta ogni emozione è sempre prodotta da un pensiero e quindi la domanda successiva è quali pensieri mi producono quel vissuto emotivo che mi ostacola quando vorrei lasciarmi andare e queste emozioni visto che le emozioni di per sé non sono una cosa positiva o negativa sono un evento naturale transitorio ma queste emozioni in che modo mi ostacolano? Perché il fatto di avere delle emozioni è naturale, non c'è niente di strano nell'averne, ma l'intensità, la durata, eh, la confusione, le sensazioni fisiche, tutto quello che questa emozione produce, in che modo mi ostacola? Impariamo a riconoscere tutto questo per non essere disorientati poi quando queste cose accadono. Successivamente, quindi. È importante provare a iniziare a mettere in collegamento tra quello che succede prima e quello che succede quando non ci si riesce a lasciare andare cioè in quei pensieri che faccio in quell'occasione che mi producono questo vissuto emotivo quanto mi ci riconosco quanto mi riconosco in quello che succede in quella situazione e ritornando poi effettivamente all'obiettivo perché ci dicevamo lasciarsi andare è uno, è uno strumento per uno scopo ma visto che ho questa difficoltà per quale obiettivo, con quale, per quale motivo voglio lasciarmi andare? Questo obiettivo, quanto è ancora presente in quel momento in cui sto provando a lasciarmi andare e con quei pensieri che faccio in quel momento? È possibile che davanti a certe situazioni poi i nostri obiettivi cambino e non ce ne si renda conto. Con il senno di poi ci si dica, eh ma ho fatto una cosa diversa da quella che volevo, ma forse effettivamente in quel momento in cui ho fatto quella cosa, forse voleva davvero fare quella cosa perché in quel momento i suoi obiettivi sono cambiati e riuscire invece a metterli tutti in ordine con una gerarchia, con una eh, scala di priorità è un qualcosa che richiede un'ottima competenza emotiva che per alcuni su certi argomenti viene più semplice per altri invece quando vengono toccate delle fragilità diventa molto difficile quindi cercare di creare questa compatibilità, magari cercando anche di eh, mettere un po' in ordine i propri pensieri per cambiare punto di vista in quella situazione, cioè per cercare di trovare un punto di vista, un modo di pensare che sia funzionale rispetto a questo obiettivo che ci si è dati, a questa situazione che altrimenti diventa così confusionaria e così difficile da affrontare. E decimo suggerimento o me, di, di domanda da, da porsi riguarda il, ok, una volta che ho messo in ordine eventualmente ho risposto a tutte queste domande dove, come e quando e quanto fare esperienza perché poi il passaggio successivo è che riuscire a lasciarsi andare è uno strumento per uno scopo e quindi anche se facciamo le cose alla perfezione esiste la possibilità che fare tutto perfettamente poi non ci garantisca il risultato che volevamo e quindi questo passaggio in più riguarda il ok, nel momento in cui ci riesco o ci sto riuscendo un po' o ci sono alcune domande a cui non riesco a rispondere e ho difficoltà a mettere a fuoco tutto questo ok, dove faccio esperienza per provare a iniziare a cercare le mie risposte? La ricerca, lo sperimentare, il lavorare empiricamente sulle proprie difficoltà è un elemento fondamentale per riuscire ad affrontare quello che altrimenti non riusciamo a fare. E questo modo di sperimentare è un qualcosa che tutti possono fare individualmente, possono cercare di metterci, rimboccandosi le mani, le maniche, e... Se a volte non ci si riesce, quello che può essere utile fare è confrontarsi. Confrontarsi con amici, eh, parenti, conoscenti, confrontarsi in un contesto di psicoterapia, confrontarsi dove si vuole. Quello che è importante è considerare è che non c'è una, una, una distanza meccanica tra chi riesce a farlo e chi non riesce a farlo non c'è un valico in cui si tratta di persone totalmente diverse si tratta di persone molto simili che in quel contesto riescono a fare cose diverse perché si approcciano alla situazione in modo diverso è un qualcosa che si può imparare soltanto però lavorando su se stessi sul proprio modo di pensare, di vivere la propria emotività e di gestire il proprio rapporto con se stessi e con il mondo che è un qualcosa su cui forse per molte persone potrebbe essere utile lavorare, ma in questo caso può essere determinante per riuscire a lasciarsi andare quando si vuole per arrivare un po' all'obiettivo, all agli obiettivi che ci si è dati. E su questo quindi, senza cercare di affrontare le cose troppo da soli, ma chiedendo aiuto, mi raccomando non bloccarsi poi per mesi, anni o per un'infinità su certe cose, ma chiedere aiuto a volte è il primo passo per migliorare, per fare più velocemente quello che altrimenti rischia di farci perdere tanto tempo. Non perdiamo l'occasione.